Grazie Presidente. Eh, io vorrei ringraziare eh, la Giunta che ha risposto a una sollecitazione così importante in tempi, in tempi rapidi, conferendo la, la cittadinanza a una persona che ha illustrato la grande musica italiana con tenacia, con forza, oltre l'umanamente immaginabile. Io ho avuto il dono dell'amore per la grande musica e di conseguenza... Oggi è con emozione che eh, diciamo, eh, sento un cittadino importante come Ezio Bosso più vicino, più vicino a noi, non solo per il grande apporto che ha fatto alla cultura e che fa e che farà alla cultura eh, italiana, ma eh, anche per il fatto di, di poter dire che da oggi il maestro Bosso è un nostro concittadino. Grazie ancora.